È, è densa di, di interventi, e poi mi auguro che possa esserci un momento anche di confronto. Quindi, cercheremo di stare nei tempi così da avere la possibilità poi di fare anche un po' di dibattito, che è uno dei motivi principali per cui siamo qui. Quindi, allora, grazie di essere presenti. Grazie alla Biblioteca Panizzi e al Comune di Reggio Emilia che ci ospitano. E, lo dico sempre a questi incontri ma ci credo profondamente, sono molto grata a voi di questa partecipazione perché so che non è facile sottrarre ore all'attività del lavoro che è quotidiana e pressante, quindi questi momenti sono particolarmente preziosi e cerchiamo di farli fruttare al meglio. La giornata, la mattinata ha un argomento preciso che adesso andiamo subito a introdurre, ma eh, eh, lo considero anche un momento di allineamento e di confronto, credo che periodicamente eh, sia necessario eh, incontrarsi per fare un po' il punto della situazione, per capire se siamo sulla strada giusta, se ci sono strade nuove che si possono aprire e come migliorare le attività che l'IBC ma tutti gli enti del territorio eh, fanno attorno al patrimonio culturale. E, peraltro siamo in vista di una nuova legislatura quindi, eh, regionale quindi è importante anche avere un momento di confronto su quelle che saranno le linee programmatiche della, eh, dei prossimi quattro anni perché eh, è, è necessario appunto, eh, periodicamente fare delle attività di manutenzione dei nostri, eh, dei nostri strumenti, dei nostri programmi e stiamo facendo attività di questo tipo anche in altri settori abbiamo avviato, forse qualcuno di voi è stato presente o sarà presente ai tavoli che stiamo facendo sul territorio per i musei proprio per eh, stabilire insieme attraverso un percorso condiviso quello che sarà il futuro sistema museale regionale abbiamo riaperto, indico qui Giordano Gasparini perché è stato presente a una riunione che abbiamo fatto a Bologna qualche tempo fa abbiamo aperto un tavolo di confronto e allineamento anche sul tema delle biblioteche lo faremo eh, prossimamente anche sugli archivi di crede molto nell'attività ehm, nell di rete che è la parola magica di questo periodo, bisogna dargli forma e sostanza e non possiamo che farlo insieme confrontandoci. Il tema di oggi è la fotografia, la fotografia è particolarmente eh, stimolante per tutti noi perché è MAB per definizione, cioè è trasversale, sta in musei, archivi e biblioteche e quindi diverse istituzioni con tutte le loro storie, gli apparati metodologici e gli strumenti se ne occupano. Quindi la fotografia proprio per sua costituzione ha necessità di avere attorno una struttura eh, di rete quindi mi fa piacere eh, aprire no, un, un momento di confronto, ap aprire, mantenere aperto perché non è che non ci sia mai stato mantenere aperto il confronto su questo tema eh, specifico e la, di, la mattinata di oggi come si articola è, è divisa in due momenti un primo momento che è il tema vero della, eh, della giornata e che qui introduco subito è quello della presentazione di un progetto eh, nazionale eh, fatto dal Ministero dei, per i beni e le attività culturale di censimento delle raccolte fotografiche in Italia. E non dico altro su questo perché poi eh, cedo la parola al, all'architetto Carlo Birrozzi che è il direttore del dell'ICCD dell'Istituto Centrale per il Catalogo che insieme alla Fondazione Camera già da diversi anni ha avviato questo progetto e un secondo momento a partire dalle riflessioni che scaturiranno da questo progetto di censimento, un secondo momento in cui rifletteremo insieme se c'è l'interesse, le condizioni per... Eh, immaginare delle attività un po' più strutturate di rete sul tema della fotografia ed è per questo che ho mh, chiesto mh, a Silvia Paoli che cortesemente ha accettato di parlarci dell'esperienza di rete per la valorizzazione della fotografia che è una realtà eh, che è partita da Milano già da diversi anni e che si sta estendendo nella Lombardia Silvia Paoli è il conservatore del civico archivio fotografico di Milano eh, non dico altro su questi contenuti, mi riservo poi ovviamente di intervenire nel corso della mattinata e quindi passo la parola prima all'architetto Carlo Pirrozzo, appunto direttore del CCD, che eh, comincia a introdurci nella, nel, nel tema e poi Giordano Gasparini come padrone di casa eh, che diciamo, concluderà questa prima eh, introduzione. Grazie. Buongiorno, grazie, è davvero un piacere essere qui a Reggio Emilia per il senso che ha per la fotografia in Italia con IBC, una delle istituzioni più prestigiose in Italia per la cultura, quindi è veramente un piacere essere a Reggio Emilia oggi con voi e a presentare il lavoro che sta facendo l'Istituto Centrale per il Catalogo. Il catalogo che Laura conosce bene ovviamente eh, nasce eh, con la fotografia, nasce per documentare il patrimonio eh, culturale italiano poco dopo la unificazione del, del paese e usa la fotografia come strumento di eh, ricognizione e quindi ha un patrimonio fotografico grandissimo, una delle collezioni più importanti d'Italia di fotografia eh, di monumenti ma anche di fotografia aerea la fotografia aerea arriva leggermente più tardi ma costituisce un patrimonio conoscitivo di grandissimo valore. Eh, Dell'attività di censimento ovviamente parleranno poi eh, Francesca Fabiani e Barbara Bergaio che conoscono benissimo il progetto e che ovviamente è un progetto che eh, non poteva che partire dai CCD. Ovviamente eh, il, eh, il catalogo Nasce alla fine dell'Ottocento, quando eh, si ha la necessità di costruire un paese che veniva da esperienze eh, di frammentazione e quindi è un'iniziativa del centro. Oggi eh, che l'Italia è diversa e, e si riconosce e riconosce le tante anime locali, non può che lavorare in una dimensione di rete. Eh, per questo io sono contento di eh, andare a conoscere eh, nelle varie regioni. Le, le possibilità e le prospettive appunto di costituire una rete per la fotografia. Eh, fotografia eh, storica, ma uno dei lavori che ci impegna in questo momento è capire come eh, per esempio recuperare i flussi di documentazione che tutti noi oggi produciamo in grandissima quantità con la fotografia digitale fotografia digitale che a differenza della fotografia su carta rischia con grande facilità di essere persa, perché la facilità con la quale viene prodotta eh, è anche la sua più grande debolezza, perché facilmente ne perdiamo la memoria, non produciamo metadati e la fotografia si perde, quindi anche su questo stiamo cercando di costituire delle modalità di lavoro a partire proprio dal nostro ministero e questa fotografia che nasce come documentazione fra cento anni avrà la stessa rilevanza che noi diamo alle raccolte fotografiche eh, di CCT avrà questa grandissima importanza quindi eh, sono molto contento di, che, che si parli della costituzione di reti di eh, luoghi in cui si parla di fotografia in cui si cura la fotografia, si promuove la fotografia e si conserva la fotografia io ricordo i primi anni in eh, soprintendenza, ho cominciato a Milano e il tempo che passavo con Ivana Novani nella fototeca eh, quando mi faceva vedere la Lombardia della fine dell'Ottocento attraverso le foto conservate in soprintendenza, cioè un patrimonio sterminato che va conosciuto prima e assolutamente conservato. Quindi eh, credo questa sia una... Eh, grandissima iniziativa che mi piace condividere con tutti quanti eh, sul territorio si occupano di cultura, e, e di conservazione e di promozione appunto del, del patrimonio culturale. La fotografia e le raccolte fotografiche pubbliche sono a pieno titolo una parte importantissima del nostro patrimonio culturale. Io non penso di dover dire altro, vi auguro un buon lavoro per la mattinata e lascio poi a Francesca e a Barbara di raccontare nel dettaglio che cos'è il censimento. Grazie. Bene, grazie. Benvenuti a tutti. Eh, ringrazio tutti i nostri, i nostri ospiti. Eh, vorrei salutare anche Nino Migliori, che ho visto che con noi che potrebbe stare qui che dico comunque vabbè però per oggi lo siamo lì e sì insomma anch'io credo che questo incontro sia importante ma lo diceva anche eh, Laura Moro prima insomma davvero io vedo aprirsi una nuova fase della regione miglior ormai degli istituti dei beni culturali perché davvero si sta tornando a ragionare sui temi della, della valorizzazione della della riflessione su quelli che sono i nostri sistemi culturali, quindi già ne ha parlato, stiamo lavorando sui musei, stiamo lavorando sulle biblioteche, oggi parliamo di fotografia e parliamo davvero con un metodo che non è scontato, no? quello di, come dire, davvero cercare di tenere insieme, di valorizzare un sistema che oggi eh, rappresenta una delle eccellenze nel nostro, nel nostro, nel nostro paese. D'altra parte come dire, tornando un attimo alla fotografia, stavo guardando con Laura prima questo documento che io soppresti questa me te un po' tutto, eh, l'IBC, una delle prime iniziative alla sua nascita, alla fine degli anni 70, ha fatto proprio una campagna di rilevazione sul patrimonio, cioè, usando la fotografia come analisi del patrimonio, dei beni paesaggi, beni culturali, quindi questo è che risale alla fine degli anni 70 tanto per intenderci sono. quindi per dire come abbiamo una storia importante come oggi in questi anni ma soprattutto in questo periodo ci stiamo davvero come dire, impegnando e misurando per capire quali sono come dire, i nuovi spazi che dobbiamo occupare nel futuro, quali sono, possono essere gli sviluppi dei nostri, dei nostri progetti, delle nostre istituzioni in un momento anche come tutti sapete di particolare cambiamento sotto diversi aspetti, tecnici culturali e anche proprio di, diciamo, di impatto sociale, mi piace, piace chiamarli così. Però devo dire che già eh, alcuni elementi importanti di sviluppo del lavoro fotografico, leggendo un po' come dire, eh, ho la storia dell'IPC che ho la fortuna di, insomma, di, aver, di aver conosciuto, insomma, davvero c'è cioè, da prima, un primo momento proprio di rilevazione no? di campagne sui temi, i beni culturali del territorio, si è passato a fasi successive in cui vabbè, questa, parte, questa prima parte ha avuto in Paolo Monti qui nella nostra regione un momento importante e poi si è cominciato a capire anche che dire, anche la fotografia d'autore poteva aiutarci tanto per intenderci a leggere e a valorizzare il nostro patrimonio culturale. Ci sono stati importanti lavori con Olivo Barbieri, con l'importante lavoro di Basilico sulle fabbriche dismesse dove mi ricordo, così vado a un intervento di Michele Smargiassi che commentando questo lavoro diceva ma ci viene voglia più che di mettere le mani a queste fabbriche dismesse, di lasciarle lì come sono, come rovina industriale quindi anche come dire, la seduzione che, che la fotografia può portare anche quando viene letto in un certo modo fino anche al lavoro di Chirri che ospitiamo qua nella nostra eh, con cui l'Ibici ha fatto un importante lavoro ai musei che fra l'altro in una forma diciamo così eh, non completa ma ugualmente suggestiva presenteremo alla prossima artefiera di, alla prossima artefiera di, di Bologna. Quindi insomma per dire che oggi siamo su questo percorso, questo percorso che dobbiamo ulteriormente, quindi su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo interrogarci quali sono gli obiettivi del nostro futuro e oggi davvero ehm, il tema di lavorare e valorizzare un'etica regionale è sicuramente un punto fermo del nostro, del nostro lavoro. Ecco, devo dire che è stata anche, io credo, una, una bella idea quella di unire insomma, una riflessione sulle nostre reti regionali con invece un rappresentamento del recensimento eh, delle raccolte fotografiche in Italia, ecco, perché davvero qui inizia davvero uno scambio, uno scambio vero eh, che può arricchire entrambi, che è un, sono un po' le chiavi, la chiave di questo, di questo tempo, il conoscersi, lo scambiarsi esperienze e anche, anche qui cercando, utilizzando anche come dire, tutti gli strumenti digitali che abbiamo Insomma, oggi parliamo di reti ma si parla anche molto di piattaforme Insomma, questo nostro patrimonio in qualche modo dovrà trovare anche diciamo, una valorizzazione attraverso delle piattaforme ben leggibili e ben accessibili da parte degli studiosi da parte anche dei nostri, dei nostri cittadini e, mh, io mi fermo qui quindi davvero... Crediamo che questo quel momento di oggi sia una fase fondamentale, io direi anche più che un punto di, di arrivo, un punto di partenza per continuare a lavorare in questa direzione che credo importante sia nei contenuti che nei metodi con cui è stata costituita organizzata. Noi come sapete qui abbiamo un'importante fototeca storica e ringrazio Monica Leone e Elisabeth Sciarrette che sono le due colleghe che eh, lavorano nella fototeca. hanno Insomma, anche ho lavorato gli studi beni culturali per la, per la, giornata, per la, per la giornata di oggi, abbiamo praticamente un patrimonio importante, sono oltre un milione di pezzi, dall'Ottocento, fino ai non, giorni nostri, fino all'archivio di Ghirri, fino all'archivio della collezione della mostra delle, di fotografia europea, dove sono presenti tutti i più importanti autori, tutti importanti internazionali, se qualcuno magari di voi ha voglia di saperne un po' di più, c'è cioè sia qui Monica che Elisabeth che vi possono aiutare a, insomma, anche a, a, a leggere meglio le nostre, le nostre collezioni. Ecco, quindi io mi fermo qui, vi ringrazio ancora della presenza e vi auguro buon lavoro.